Questo episodio del canale YouTube di Color Connection è dedicato ad Acrobat e all'incorporazione delle font all'interno dei PDF. Questo è un documento PDF preso dal sito Adobe aperto in Acrobat 10 e vediamo come capire in quale modo sono incorporate le font all'interno. Prima di tutto dal menu File al comando Proprietà Possiamo vedere un riepilogo delle font che sono incorporate nella tabella appunto delle font. Come vedete, tutte le font sono incorporate come subset, quindi come sottoinsieme di font. Per vedere in dettaglio invece come sono incorporate in realtà le singole font e quali glifi all'interno del PDF sono stati appunto inseriti, possiamo utilizzare la sezione strumenti di Acrobat. Nella scheda Produzione di stampe, se non è visibile, la trovate da questo piccolo menu e la potete attivare. Utilizzando il comando Verifica preliminare o Preflight nella versione inglese che stiamo usando. Forse non vi siete mai resi conto che dal menu delle opzioni c'è la possibilità di creare una sorta di inventario delle componenti del PDF. Possiamo scegliere soltanto le font oppure tutte le componenti che vogliamo andare a visualizzare. Questa operazione, una volta che confermiamo, crea un report, a sua volta creato in PDF, con tutte le indicazioni riguardanti appunto le font. Abbiamo una prima pagina di indicazioni generali dove vediamo ad esempio il creatore, con quale tipo di meccanismo è stato prodotto il PDF, in quale sistema operativo dalla seconda pagina cominciano invece i report più dettagliati sulle fonti incorporate possiamo vedere qui quali sono i griffi realmente inclusi all'interno del pdf in questo caso infatti ci troviamo di fronte a un font che è inserito come subset quindi non c'è l'intera font all'interno del pdf ma solo alcuni griffi è incluso nel pdf e qui possiamo vedere anche con quale nome viene incluso. I fonti incorporati come sottoinsiemi hanno sempre un mix di lettere casuali dell'alfabeto all'inizio, un simbolo più e poi il nome reale della font di origine. Ecco, questo è un metodo per vedere un rapporto dettagliato delle fonti incluse all'interno di un documento PDF. Rimanete... Sintonizzati sul canale YouTube di Color Connection, dove periodicamente noi andremo a caricare dei video speriamo interessanti su tutta la Creative Suite.